Buongiorno a tutti e buon Ferragosto, ci troviamo in casa in campagna perché io e Jimmy abbiamo deciso di passare qui la giornata per sgomberare, gestire il bambù, pulire, sistemare, yuppidoo, e dormiremo qui e eh, anche domani lo passeremo qui, insomma faremo due giorni attaccati invece di fare avanti e indietro da Padova. Siamo super organizzati, abbiamo in programma di fare una bella cenetta, qui useremo finalmente questo forno dopo anni che non si utilizza, l'ultima volta ho usato mio nonno, quindi, per eh, cucinare. Eh, carne alla griglia, abbiamo procurato tutto, abbiamo qui i, le borse frigo, acqua, dispensa, vestiti, insomma ce la possiamo fare. Dove dormiremo? <ride> non lo voglio sapere, io opterei quasi di dormire fuori, ma eh, allora, praticamente questa è la parte dei miei nonni dove io sono cresciuta a fine sei anni. Invece la parte che avete sempre visto, quella disagiata, che abbiamo super sgombrato, è quella nuova comprata eh, recentemente da mia mamma dove ci abitavano i vicini. Quindi qui in realtà è eh, semi abitata, e, eh, però insomma non tantissimo, nessuno ci dorme qui da anni. E, e insomma, adesso vi faccio vedere la camera da letto che è praticamente diventato un deposito di mobili e dei vari nostri traslochi in giro per il mondo. Quindi, ok. Allora, ma la luce c'è, no? Non credo, no. Usa il bastone per spingere, la che è luminoso. Luminose dormiremo, questa cosa c'è là, yuppidoo, ah sì, quattro comodini, si sa mai, oh vai, oh uh, guarda, questo è l'armadio che io avevo a Budapest, sì, se lo apro ci trovo qualche mia maglietta, sarebbe non troppo divertente, comunque pensavo peggio, ci sono molte ragnatele, va bene a dormire qua, ci sta? top anche bello fresco ottimo pieno di ragnatele ma sì vabbè tanto un ragnetto in più nel naso un ragnetto meno sai c'è uno studio che dice che entrano tantissimi animaletti nel naso mentre dormiamo anche dalle orecchie abbiamo otto buchi <ride> bene allora noi adesso andiamo sopra perché dobbiamo finire di sgomberare anche la parte di mia mamma. Per chi se lo stesse chiedendo questa parte di casa comunque è civile, cioè c'è un bagno, le utenze sono attive e cioè, questo è il bagno in cui io sono cresciuta. Ai 0,6 anni io facevo la doccia lì, qui una volta mio fratello mi ha lavato i capelli col limone e io gli ho lavato la, la lingua col sapone, vabbè. Siamo super agasati di questa avventura un po' disagiata, quindi che il nostro weekend ha inizio... siamo ragazzi queste stanze sono il mio incubo perché sono veramente infinite mi sembra di stare qui da mesi e non ho risolto niente ma oggi ce la potremo fare ce la faremo sicuro cioè ce la dobbiamo fare e allora ucciono uh, dobbiamo finire di sgomberare questo buttare praticamente tutto e qui è stato tutto liberato via e poi, qui guardate, sono già passati <ride> i cosi: hanno fatto un buco e si va nella casa di là. Ah, e, e poi tutta questa. Oh, dio, infinito, infinito. Non ce faccio più. La luce si può anche spegnere. Ok. Ultimo sforzo, ultimo sgombero, ce lo possiamo fare. Purtroppo sono tutti da buttare perché mh, ci sono stati animali per mesi, anni, decenni. Ma vogliamo parlare di questo. Questo era il mio gioco preferito, ragazzi. Il gioco di prezzemolo con tutti gli animali. Guardate che impegno... Per colorare tutto. Mi ricordo che ci passavo le ore qui a creare le formine. No vabbè che spettacolo. E poi era della Giotto. E quindi guardate quanti pennarelli. Mamma mia. Anche gli acque. Questo è veramente un peccato buttarlo però. Mm. Adesso ne parlo con Jimmy. Perché comunque questa è roba che eh, ha una carica batterica assurda però vediamo questo però tiro fuori vediamo se riesco a salvarlo esco vittoriosa sono riuscita a convincere Jimmy a tenere loro e inoltre anche a tenere i lego, allora aspetta, questa è roba che sono riuscita a tenere, a tenere i lego, e questi ovviamente andranno puliti, sanificati e tutto, lavati, però insomma è plastica, e quindi una volta lavata, igienizzata con il napisan, eccetera, lasciata la bagno, è recuperabile. Ho trovato anche un sacco di giochi, questa è una dama portatile, andavamo in vacanza con questo, carte da gioco, questo gioco, e poi ho trovato un sacco di materiale da disegno non so chi in casa mia fosse un pittore ma c'è un sacco di roba che eh, sicuramente io non, non utilizzo però che voglio regalare al fidanzato da mia Linda che sono qua in, finalmente sono arrivata in Italia e lui è un pittore quindi sono sicura che ad esempio questi colori questi pennelli che sono nuovissimi gli saranno utili oh, poi uno se li igienizza ci sono anche delle tavole da pittura quindi... Io ho cercato di organizzare tutto al meglio, poi vedremo se sono riuscita a portare tutto. Qui abbiamo pane, olio, taglieri vari eccetera, qui un po' di dispensa anche per domani mattina a colazione. Poi borsa frigo con il pranzo frugale di oggi, super banale, che è... Eh, affettato e formaggio spalmabile e fiocchi di latte e poi lì c'è la carne per oggi e domani si sta mantenendo bene, chiudiamo tutto, in qualche modo faremo verdura lo, taglio tutto, lo, tutto. lo facciamo sulla braccia, sì. verdura, abbiamo un po' di insalata, pomodori, là sotto ci sono le zucchine da fare alla griglia per stasera, le carote, ho anche il pelacarote direi che ci siamo più o meno qui per fortuna abbiamo l'acqua quindi possiamo lavare tutto giusto? Yes. pomodori, fiacchi di latte base, insalatona formaggio spalmabile badalà che pranzettoni a noi basta poco per fare un pranzo super Dopo tre ore ininterrotte di lavoro abbiamo liberato tutta questa stanza e anche questo. Ah, ragazzi, che soddisfazione. Rimane solo il tecnigrafo che lo lasciamo a quelli dell'impresa. Allora hanno chiesto noi lo diamo. Grazie anzi ringraziamo ed è tutta tutta vuota. Adesso possono venire quelli dell'impresa e continuare anche da questa parte lo spicchettamento perché queste due stanze sono ora legate alla parte di mia mamma ma in futuro qui si aprirà un varco qui precisamente perché faranno parte della casa di là in quanto la casa di là è su due parti quindi come tipo qui qui. E qui in questo momento e quindi qui sopra manca eh, queste due stanze non so se mi sono spiegata ma essenzialmente è così quindi queste due stanze faranno parte della mia parte comunque una cosa qui eh, stavo riflettendo proprio adesso mentre stavo pulendo è che mm, mi sento veramente che sto facendo qualcosa per il mio futuro anche se non so precisamente che cosa sarà però uh, è un primo passo e penso che a volte ci si limiti ecco nel dire a ah, faccio questo per questo invece adesso mi sento che sto facendo questo perché me la sento e ce la sentiamo ovviamente quello che sarà sarà abbiamo un'idea ma non è definitiva non è precisa può essere veramente di tutto e non so questo mi è piaciuto come pensiero sapete che io ogni tanto pagheggio e vaneggio e questo mi è piaciuto come pensiero e basta hey. Lavori finiti, doccia time. Sistola, cannella. Solo perché non è aula truffa. Eh? E doccia in the middle of nowhere. Yeah. Proprio come a me. Ah, sì, eh, Jimmy ama stare nudo. Io invece sono un po' più pudica, Mudi. ma è eh, e all allora. eh! Il muro no è aperto. E la nostra cena di Ferragosto. voilà, Spettacolo! Oh, vai Oh Jimmy È giunto il momento Silvia Sono esperienze Te ne ricorderai Mi ha Aiuto Ma è corto Scusa qui ci sta il mio papà Va? ci sto a malapena io mi ha letto ah comunque siccome sapevo che eh, avevamo un po' di tempo da ammazzare um, si dice time, time to kill Mi sono bata i libro sia per me che per Gino giorni Sempre della stessa casa di quello che ho letto a Favignana, eh, questo riguarda invece la città di Istanbul, lo sto trovando molto interessante, è sempre un poliziesco come piacere a me, mi farò sapere quando l'ho letto o l'ho finito perché comunque è lungo e sono poco meno della metà buongiorno abbiamo superato la notte non è stata così traumatica anzi mi sono addormentata mi sono svegliata stamattina quindi qualunque animale cosa sia successo non me ne sono neanche accorta ora siamo qui e siamo in procinto di fare colazione prima colazione a cavecchia buongiorno Nini uno dei motivi principali per cui abbiamo deciso di rimanere qui ieri sera è che così la mattina possiamo già cominciare ad attaccare a lavorare molto presto non dobbiamo fare avanti e indietro adesso Jimmy incomincia con il bambù io vado ad aiutarlo lo stiamo tagliando perché poi eh, a differenza dell'anno scorso faremo poi venire un trattorino per rimestare la terra insomma eliminarlo si spera definitivamente il più possibile perché tagliarlo non basta prima di andare ad aiutarlo questa mattina sono qui eh, nella mia parte di casa per creare i contenuti che poi andrete a vedere su cavecchia dei prima e dopo adesso abbiamo un'idea di come sarà il progetto finale quindi io sto facendo tutti i video per poi poterli in un video le foto, per poi poterli in futuro mettere a confronto e fare quelle cose che ci piacciono tantissimo e ci un sacco di soddisfazione, ma che eh, per poterle fare ci vuole un po' di pensiero prima e poi arrivi alla fine e dici: Ah, avessi fatto il video, io mi sto dedicando adesso. Guarda. Comunque non so se ve l'ho detto, ma. In, questi, eh, in queste settimane da che abbiamo liberato hanno spicchettato tutto, quindi hanno tolto tutto l'intonaco e ora i muri stanno respirando si sono aperte un sacco di, di, di porte che erano state nascoste Vabbè. oh vai chef Jean-Marc ha cucinato il pranzo stia con noi si con noi, stia. Cosa abbiamo fatto? Cosa ci ha fatto chef? Allora, siccome senza caffè non si può vivere ho lasciato un bricchettino sul fuoco l'acqua ora sul fuoco, sulla braccia mentre noi pranzavamo l'acqua ora è calda ragazzi, da quando ho scoperto il Nescafè Ma che genialata! Brava! Brava! Ma no, caffè non parti. Brava, il problema voilà. sarà. Il problema sarà tirare fuori questo brick dalla ah, griglia. Senza bruciarsi. Prendilo le mani se hai il coraggio. No. Prendilo sì. le mani. Non sono Prendilo scemo. Prendilo le mani. Anzi, il Nescaffè è la mia nuova dipendenza. Perché io adoro il caffè. E ehm, mi piace berlo e sorseggiarla a lungo, solo che mh, tanti espressi non è che facciano proprio bene. Qui ho trovato il giusto equilibrio. Bella tazzina di questa ogni mattina. Oh! Mi sa che è un piacere. Ta il beverone è pronto. <ride> Due giorni di fuoco terminati e festeggiamo con il gelatino. Siamo Se tornati aveva, a Padova. Aveva una, vasche una vaschetta, di gelato. Oh, una Vabbè, è solito esagerato. Comunque, con questa in mano che si scioglie, io vi ringrazio per aver visto questo video, vi saluto, vi abbraccio, lasciate un commento, iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace. <ride> ciao ciao! Ciao!